ecco, vediamo come si costruisce un mondo con Chillout VR e quindi la prima cosa da fare è di crearsi con Unity Hub non sto che a spiegare tutto il discorso di Unity Hub ricordatevi al momento attuale di usare la versione 2019 431 F1 di, di Unity e, e scaricate se volete anche fare le versioni probabilmente per non ancora provate ma per il visore android oculus quest anche la parte android ok e costruiamo in questo momento da zero un, un un progetto 3d core e il progetto lo chiamiamo chill out video ok che è lo mettiamo tutto attaccato continuo, così non si incazza Vabbè. E, creiamo un progetto Ora, per la, pro la creazione di questo progetto ci impiegherà tutto il tempo i soliti 5 minuti e intanto che lui crea questo progetto andiamo sicuramente sul nostro dashboard eh, la troviamo praticamente eh, abbiamo visto prima con AB Ab, Ab, Ab Interactive, abinteractive abinteractive.net quando si entra qua sopra ah, dunque si eh, questo è il forum ma noi volevamo entrare non nel forum ma in abinteractive.net ora quindi questo, dove abbiamo visto nel video precedente e qui ecco, la cosa ehm, che vedremo importante è andare qui nella parte For Creator e ehm, abbiamo Content Creation Kit questo Content Creation Kit ci porta praticamente in una pagina dove spiega come scaricare ehm, Unity 2019 431 F1 quindi sappiamo anche qual è la versione giusta e soprattutto ci permette di fare Download Content Creation Kit, il CCK, che al momento è la versione 3.4. Quindi sicuramente scarichiamo questo Unity Package, vedete che è qua sotto, e, e questo Unity Package deve poi essere praticamente inserito dentro il nostro progetto. Ora, se questo è il progetto, su cui stiamo lavorando, possiamo praticamente fare anche così cioè prendere praticamente questo il file e poi cercare di scaricarlo qui praticamente dentro gli assets quindi facendo in questo modo praticamente installiamo direttamente il nostro cck il cck vedete che è, è composto da una serie di cose facciamo import, importiamo tutta questa parte, e ci impiegherà un po' di tempo. E eh, intanto, eh, torniamo un secondo sul su qui, ecco qui ci spiega praticamente come installare, eh, e quali sono eventuali, eh, eventuali problemi. No? E qui ci sono: eh, se avete bisogno di aiuto, avete la possibilità di eh, vedere le FAC che sono eh, praticamente alcune domandine hm? e quindi dice praticamente quali sono le versioni, in questo caso vedete che ehm, vabbè, qui c'è un attimo di confusione ma in realtà è la 4.31 hm? quindi non è completamente allineato ehm, eh, ci sono un po' di esempi di cose che si possono trovare in giro mm. ma soprattutto la cosa più importante eh, almeno per uh, l'inizio è proprio uh, installare Aver installato questo cgk ok mi pare che l'abbia installato una volta installato compare praticamente questo menu e questo entrando nel control panel ecco vedete che eh, qui adesso ehm, mi dice che ehm, cioè mi ha riconosciuto, perché ero già entrato, quindi probabilmente aveva già, già la registrazione di Salazar, però se io forzo il, il logout, praticamente devo ricollegarmi, e io, il mio utente si chiama Salazar, e poi abbiamo l'access key. L'access key abbiamo detto che la troviamo sul... Eh, Prima a vedere se riusciamo a andare sul questa è la Documentation, noi andiamo su ABI Interactive Net, ok, e qui andiamo all'Access Key Manager, e qui andiamo a prendere eh, il ABI Content Creation Kit Master, copy, mm. copiamo questa uh, chiave, e la andiamo a infilare nell'Access Key, questo non è banale, effettivamente sono due asterischi, ma perché è lunghissimo questa chiave, ma fa vedere solo i due asterischi, mm adesso faccio il login e se tutto va bene devo un po' mi fa vedere praticamente eh, questa cosa quindi a questo punto il eh, come si fa per creare un mondo in chillout VR, vr semplicemente data la scena quindi la scena questa qui eh, mh, eh, vedete che io, tanto, quando abbiamo messo il cck mi ha compilato questo, questa cartella e dentro c'è tutto insieme qui abbiamo la sample chain, quindi vedete il sample chain lo mettiamo il mio mondo chill out ok, quindi viene caricato, abbiamo il mio mondo chill out questo, e qui vediamo che qui, per avere qualcosa di minimale ci facciamo le solite cosette, quindi ci facciamo un piano, questo, lo facciamo eh, r facciamo un pochino ampio, poi lo facciamo, mettiamo un cubetto dentro, no? facciamo la solita schifezzina, W, eh, mettiamo un cubo qua, ecco allora, per eh, il trucco qui, per, perché questo mondo sia effettivamente caricabile, è che deve esserci eh, un, un oggetto, che di solito è un attaccato a un empty, quindi qui praticamente si eh, crea un empty, questo game object, object lo chiamiamo come vogliamo quindi chiamiamo chill out VR, chill out vr root per esempio e, e qui dobbiamo aggiungere il componente che si chiama CVR eh, world. ok. Una volta aggiunto questo componente, quello, vedete che quello che succede è che all'empty. Si intravede questa specie di griglia che qui si vede un po' forse male, bisogna forse andare, andare un pochino, eh, facciamo così, vediamo, vedete che c'è questa griglia, questa, questa specie di gabbia, gabbia che punta a... Um, Adesso no, no, no, non vorrei dire se punto nella direzione rossa oppure no, comunque è lì dove appare l'avatar. Niente, questo è tutto quanto necessario per eh, poter costruire un mondo. Quindi, se noi a questo punto eh, andiamo, vedete che qui eh, ecco, salviamo. Ricordiamoci se vuoi salvare. Il mio mondo sin out, e qui vedete che abbiamo. Ah, ecco, la cosa che gli dice che manca ecco qui si dice le, le avvertenze e fra le avvertenze che abbiamo dice che manca lo spawn vero e proprio qui deve andare sul chill out su, su, sul, sì, sulla route che abbiamo creato che empty. e qui andiamo sugli spawns e sugli spawn diciamo la cosa più semplice è di mettersi eh, proprio eh, il punto se stesso no? qua lo spawns uh, Dunque ehm... ah sì. spawns, ok e vedete che gli ho messo se stesso come spawn a questo punto praticamente ehm, eh, lui dice che questa scena su cui siamo siamo impostati è pronta mm? dice che è stata trovata eh, vabbè dice non c'è una reference camera il default camera setting will be used qui abbiamo ancora le settings dove, dove vogliamo impostare in Europa, linguaggio inglese, niente di che, e semplicemente facciamo upload del mondo. Mm? Ora, facendo upload del mondo, lui ci impiega, come al solito, come abbiamo imparato anche su Via Reciato, un tempo un certo tempo, e ci presenta una, ecco, vedete, una maschera, a me sembra leggermente più veloce in bisogna dichiarare il mondo se ha delle caratteristiche: tipo se ha un volume di suoni molto elevati, eh, se ha il suono presente un po' ovunque, se insomma se ha delle, del, delle cose un po' pericolose per chi entra. Se c'è dei flashing colors, dei colori che appaiono all'improvviso, se è troppo brillante, sono degli effetti, delle luci lampeggianti, dei particles e soprattutto se ci sono, se dentro dipinge violenza, horror, tutte queste cose qua, se ci sono cose troppo piccole, che magari bisogna entrare troppo, molto piccole o troppo grosse, se fa spavento, uh, e soprattutto se c'è nullità, oppure se ci sono delle cose che magari non sono proprio nullità ma sono suggestive. Allora, noi diciamo che almeno per questo testo non abbiamo niente di particolare, per questo testo facciamo continue e poi qui dobbiamo metterci un nome, soprattutto, quindi mio test video qui si vede un po' maluccio forse bisogna ingrandire questa eh, cosa questo è un po' il difetto di queste cose, test ehm, e quando abbiamo compilato con il nome e la descrizione e qui eventualmente anche delle, delle informazioni sul, sul change lock, su cosa è cambiato, se per caso stiamo facendo gli aggiornamenti. Quello che dobbiamo fare è poi di fare continue to next step, in cui ci chiede di, eh, di affermare che abbiamo il diritto di proprietà di tutti gli oggetti che vogliamo caricare, non li abbiamo rubati, e che soprattutto abbiamo messo i tag corretti, quelli di prima. Eh, facciamo continue next step quindi il mondo viene caricato direttamente su Chillout VR ta ta ta. ok, più alto tempo di upload, 100% quando è finito comparirà una, un check ci dice che eh, il mondo è stato compilato ed è arrivato correttamente quindi a questo punto noi possiamo andare di nuovo su CILOUT VR e possiamo uh, fare il play di questo ICVR e eh, una volta che eh, siamo entrati vedete che è abbastanza authentication, entro, nel mondo e questi siamo fortunati uh. okay, questo qui è, è la mia casa è questa. e qui andiamo nei mondi andiamo sui miei mondi e qui abbiamo il test video che l'abbiamo fatto appena fatto adesso qui non... basateci sul, sul, sulla foto poi cercherò di capire bene come, come farvi eh, mettere una foto evocativa. Facciamo details, quindi di questo mondo eh, diciamo che eh, non ci sono istanze, ne creiamo una, soltanto per inviti, creiamo un'istanza e poi facciamo join, praticamente nel mondo, come allora abbiamo visto che c'è solo una piattaforma e un cubo. Quindi vedete che abbiamo fatto il mondo, e il mondo col cubo. Quindi, magari la primissima cosa che di solito si fa in un mondo di eh, chill out VR o di VRChat è poi di fare uno, un, un mirror, cioè uno, uno specchio. E questo eventualmente lo facciamo. Qui fate attenzione perché se andate oltre i confini del, del coso, cadete poi se funziona come in VRChat a un certo punto vi rispawna. E quindi anche se diciamo cadete chissà dove è, è tutto tutto safe e diciamo che questo è credo che sia tutto per eh, la creazione insomma di, eh, di, di un mondo di un mondo fatto in pochi diciamo in pochi minuti E' tutto direi